Celebriamo la Pasqua del Signore, anche quest'anno siamo un po' limitati, certo meglio dell'anno passato. Abbiamo dovuto celebrare la Pasqua praticamente lontani dal Tempio. Ci viene data l'opportunità quest'anno di viverla insieme, in comunità. E siamo ancora però a lottare, a dubitare, no? in un certo senso, come quelle donne che al mattino si chiedono chi ci rotolerà la pietra dal sepolcro? Chi la, la toglierà via? Questa pietra pesante. Parto da questo interrogativo perché eh, sicuramente ognuno si chiede ma chi, chi darà una svolta alla nostra vita in questo momento così difficile? Chi sarà? Eh, avverrà questo? Saremo liberati da questo virus? Riusciremo dopo queste limitazioni a ritrovare la libertà? Credo che mai, come in questo tempo, siamo chiamati a convidare in Dio, ad avere fiducia in Lui e ad abbandonarci anche alla Sua volontà, perché eh, Lui scrive anche dritto, come dice eh, un antico detto, sulle righe storte, sa preparare la via. Ed è Pasqua anche per noi che magari talvolta siamo un po' mediocri, siamo un po' superficiali e deludiamo, deludiamo Dio, con le nostre incoerenze, con le nostre fragilità. Ma Gesù ha puntato sui Suoi Apostoli, nonostante l'abbiano abbandonato. E questo ci rincuora. Ha saputo andare oltre. E impariamo anche noi allora ad andare oltre, a fare un salto. che poi pesà, Pasqua, significa proprio salto. Fare un salto di qualità anche nella vita, nelle relazioni con gli altri nei rapporti con gli altri, nelle nostre scelte quotidiane. Fare un salto, cioè andare oltre. Riusciamo con la mente, riusciamo con il cuore ad andare oltre questi limiti, oltre la nostra mediocrità, la nostra superficialità? Sicuramente ecco, il Signore è venuto sulla terra a indicarci il cielo, è venuto per questo sulla terra, certo ha compiuto anche dei miracoli, si è reso presente lì dove c'era dolore, tristezza, per lenire le sofferenze, le ferite dell'uomo e lo fa ancora oggi, qui, su questa terra, attraverso i sacramenti, attraverso ecco, la presenza viva, sacramentale nell'Eucaristia, attraverso la Chiesa, che è la sua Chiesa. E lo, poi ci indica il cielo, noi siamo fatti per l'Eterno, il nostro destino no, è questo. Tu ci hai fatti per te, Signore. Ecco, dovremmo poterlo dire in questa Pasqua. Gesù ha vinto la morte. Questo è il cherigma di cui agli atti degli Apostoli, no, di cui si parla in questo testo, in continuazione, viene rievocato, perché il nucleo centrale della fede Gesù, è morto ed è risorto. Se non fosse risorto, afferma San Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Noi crediamo in colui che ha vinto la morte e non temiamo più nulla nemmeno questa pandemia, perché andremo oltre il male, grazie al Signore che è risorto. Lo ringraziamo, lo odiamo, lo adoriamo. Buona Pasqua a tutti!